Ciao a tutti ragazzi, sono Petro Igroel Tanke e questo è un nuovo video su Minecraft, finalmente, eh? dopo un bel po' di tempo. Allora, qui ho cioè è successo sono successe molte cose eh, in questo mondo. Ah, vedrete, vedete la mia casa com'è diventata. Se non ve la ricordate, cioè se non l'avete vista prima, guardatevi il video. Comunque era molto più piccola. È il primo video di Minecraft che ho messo. Anche se era un brutto video perché l'ho fatto con un altro programma. Ehm. Cioè, era un brutto video che ho fatto con un altro programma. Eh, eh, questo, uh, cioè, comunque faceva vedere un po' com'era la mia casa. Allora, ah, notiamo le differenze. Qui ho, ho dovuto alzare la piscina. Prima era terra proprio sui due centrali e lo dovuto alzare perché sennò sgocciolava nel semiterrato comunque il principio è uguale quindi, no. ho fatto solo un po' l'altezza qua sotto ho fatto il semiterrato con il portale dovrò completarlo perché perché niente non ho ancora avuto tempo però cioè sono abbastanza a buon punto poi vediamo cosa ho fatto ah non lo so se, se l'avete fatto vedere che di qua avevo fatto il bagno cioè non mi ricordo se l'ho fatto vedere nel video sinceramente però qui è il bagno ah si sì, eh, l'ho fatto vedere nel nel tutorial forse comunque sì, qua ho aggiunto solo questo una specie di lavandine invece da me che non ha nessuna funzione è bellissimo poi notiamo che ho messo in una mod Solo per semplicizzarmi le cose Questa. E niente saliamo il, il piano di sotto qua Non ho nulla Le uniche cose che sono cambiate sono da qua in poi Cioè I cambiamenti sono qua E vi ricordate che non, non sapevo cosa fare faccio una specie di zoo Unitaria <ride> animale Perché non perché e poi qua c'è il penultimo piano, diciamo, che arrivi, vai avanti c'è un calcone enorme che da su tutto il, tutto il paese. Poi vi dirò cos'è quello, questo qui, vabbè quella, vi spiegherò perché l'ho fatta, cos'è quello, cos'è quello, e niente. <ride> vi farò vedere tutto. Tanti cambiamenti ci sono. No! Comunque appunto a fare dei video corti così vi faccio vedere più avanti Mi faccio vedere solo a pezzi che ne faccio. Comunque qua c'è la stanza degli ospiti Che è quasi più bella della mia Con <ride> le luci, notiamo E tutto Mannaggia Oh, i corti io non li so. Scelto. Qua Questa è bellissima, io la adoro. È la stanza per fare le pozioni anche se sinceramente non la userò mai e eh, eh, sono già tutte impostate se voglio fare una, una pozione qua c'è l'inceneritore faccio vedere lo inceneriamo uno di questi lo incendiamo chiudiamo comunque eh, è tutto carino cioè a me, a me piace poi oggettiva la cosa qua c'è una fontana scusate Ora non mm. c'è Ora no. c'è È molto bella Cioè, a me non mi piace Anche questa stanza non ha Però è tutta estetica Devo dire essere una sauna Ma come faccio a fare una sauna in Minecraft? Poi qua c'è oh, una finestrata Che dà su, su, su, dietro della città di E poi qui, vedete qui c'è una finestrata Qui ci sono due scale che farò vedere nel prossimo video Ok, ciao ragazzi Ah aspettate, nel prossimo video farò vedere questo, Questa cosa Questa cosa mm. E e... Aspetta, torniamo sul balcone Quando vi faccio vedere Quello Faccio vedere quello là Ok Ciao a tutti